Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Ho avuto la possibilità di provare la testina Rambo. Allora, tanto ringrazio Bazzar Giusto, l'ho trovata là sopra e me l'ha inviata. Allora vi parlo un attimino di questa testina qui e poi vediamo un po' come va sul campo. Questo è un kit molto interessante perché comprende un po' tutto per cominciare a lavorare col decespugliatore. In questo momento sul sito di Bazar Giusto costa 24 euro e vi spiego un attimino quello che comprende il kit. Abbiamo intanto 5 metri di filo quadrato da 3 e quindi è già una dimensione un po' tutto fare, con questo riusciamo a fare un po' di tutto. Sia sfalcio di erba alta che lavori leggermente più di fino, magari vicino a un muretto, magari vicino a una rete di protezione. La testina è veramente molto molto leggera, è realizzata in plastica e in fibra di carbonio, è veramente molto leggera, sì. Allora la smontiamo, ecco qua. I fili si montano veramente in modo semplice, se ne possono montare 8, ovvero 4 coppie da 2, o in alternativa se avete un decespugliatore poco potente ne montate soltanto una, quindi uscite con quattro fili in notazione viene data anche la lama anti avvolgimento perché può capitare che se siete nell'erba alta l'erba vi si avvolga intorno alla testina e poi ogni tanto bisogna fermarsi e tagliarla con un cutter perché crea il malloppone, capita a volte con l'erba fresca ed alta in questo modo qui l'erba mano a mano che si taglia viene a sua volta tagliata da queste lame metalliche e si evita appunto che faccia il grumo intorno alla testina la montiamo, vediamo com'è. Per questo test tengo la configurazione, quella di fabbrica, con gli otto fili e userò il filo, quello appunto dato in dotazione. Bisogna solo avere un attimo di accortezza quando si monta, perché spostando la testina i fili si muovono. Voilà, ecco, prima di serrare magari si mettono a distanza. Ecco qui, si serra a mano, tanto questa gira al contrario, quindi non si svita. allora in questo caso oltre alla testina ovviamente esaminiamo anche il filo che c'è in dotazione è un tutt'uno, sto esaminandolo insieme qui avevo dei rovi e li ho tagliati in scioltezza insomma abbastanza bene, avete visto che non ho avuto grossi problemi il filo ovviamente ancora non si è torcigliato. vediamo un po' cosa ho tagliato 9 mm e 6 sono su una scarpata, non riesco neanche a stare in piedi continuiamo a essere sui 8-9 mm, ce n'è uno interessante se riesco a arrivare senza ammazzarmi, perché voi non lo vedete, ma praticamente non riesco neanche a stare in piedi. 10 mm e mezzo. Analizziamo un attimo il filo. Ho lavorato poco, eh, però erano rovi che dovevo togliere. Il filo ha dei piccolissimi intacchi soltanto su alcune parti, verso l'esterno ma è ancora tutto integro. Ora Devo cercare di capire dove trovare un po' di erba alta perché voglio provare qui la lama contro eh, l'avvolgimento dell'erba. Io l'erba alta al momento non ce l'ho, quindi ora scansiono bene il mio podere e vediamo cosa trovo. Allora ho trovato soltanto questa erba qui, è la classica erbaccia mezza secca, è molto coriacea, è molto dura, non si strappa neanche con le mani, però non è l'erba ideale per fare questo tipo di test, ci vorrebbe quella fresca di maggio, quella alta, quella verde, magari un po' umida, ragazzi non ho le condizioni proprio atmosferiche fisiche per fare una cosa del genere, quindi ci accontentiamo di questa qui. È alta circa un 80 cm, mi arriva alla panza e vediamo come va. Taglio adesso, questi cespugli sono molto coriacei, questi col filo normale si fa fatica a tagliare perché sono veramente duri, sono degli alberelli Allora, mi avvicino, vi faccio vedere un po' questi cespugli che ho tagliato, che sono davvero coriacei. Ecco, questo è legno, non è erba, eh. Questo è legno. Ecco, provo a spezzarli per farvi capire. Spezzo quelli più sottili perché questo non riesco. Ecco qua. Vediamo se riesco a tagliarlo. Ecco, è venuto via a metà. Una volta che riusciamo a tagliare questi col filo e con la testina abbiamo tagliato praticamente tutto. Mi spiace che non sono riuscito a farvi vedere come funzionava. Avvolgimento, ecco qui qualche botta. Gliel'ho data. Vedete, si sono piegate le lame. Io non ci vado per il sottile. Eh. Io, quando faccio i test, tutto quello che posso prendere dal sample in test. Io lo faccio a costo di spaccarlo. A me non interessa. Io cerco di arrivare al limite sempre. Spero che questo voi me lo possiate riconoscere come pregio rispetto ad altre, magari recensioni che vedete in giro dove, dove usano magari il pratino l'inglese, Ma è quello non interessa. Ecco quindi se usata come la uso io su questi tronchetti qua, che non è il suo mondo, eh, non, non è nata per fare questo lavoro qui ovviamente la lama è di lamierino e si piega va da sé che se si usa per cosa è nata, cioè per l'erba alta, questa non soffre assolutamente e le lame restano integre il filo pregio, questo è un grande pregio, è ancora integro guardate lì, ecco qua, non abbiamo nessun tipo di rottura e questo non l'ho messo in acqua, il filo andrebbe messo in acqua per almeno 48-72 ore prima di utilizzarlo perché si idrata, dura di più, si spezza di meno e quindi sono contento della resa di questo filo. La testina mi è piaciuta, vorrei ripetere il test più avanti quando avrò l'erba alta di nuovo. Ora come ora è assolutamente promossa per quello che costa e per quello che fornisce il kit, 24 euro avete già la possibilità di cominciare a lavorare un po' in tutte le situazioni. Ho tagliato rovi di un centimetro, ho tagliato tronchetti e ovviamente ho tagliato l'erba che ho trovato, quindi sì, è un buon prodotto. Se cercate una testina tutto fare, questa potrebbe essere una valida alternativa alla tripletto che rimane la mia testina predefinita e io tutto ciò che provo lo rapporto alla tripletto. Termino il video precisando una cosa, non sono pagato per fare queste recensioni, il materiale è a disposizione di chi me l'ha prestato per riprenderselo, non guadagno nulla sui link che vi do. Di questo negozio qua di bazarjusto.it. se sono link affiliati ve lo scrivo nelle postille sempre ad esempio come quelli di Amazon non c'è nulla di, di strano su bazarjusto non sono link affiliati quindi non ci guadagno nulla il sample lo posso restituire e i link non sono affiliati detto questo spero di aver risposto a qualche utente che mi aveva tirato qualche battuta che non mi era piaciuta riguardo a queste recensioni vabbè ci sta eh, per carità va bene ognuno ha i propri dubbi e io spero di aver risposto in questo modo qua in questo momento qui dai, spero di essere stato utile in questa mia recensione, se vi è piaciuto il video come sempre lasciate un like, troverete l'approfondimento sul blog, e iscrivetevi al canale, lasciate un commento, mi fa piacere leggere ciò che mi scrivete, io cerco di rispondere sempre a tutti. Ringrazio i nuovi utenti che si stanno iscrivendo, ringrazio i vecchi che si sono già iscritti, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.